Ciao ragazzi e ciao ragazze bentornati nel mio canale e bentornati in questo nuovo video Questo è un video in collaborazione con le passioni di Akata Vi lascio il link al suo canale giù nell'info box ed al suo video che sarà il video su cosa c'è nel mio beauty da viaggio, cosa tengo uh, con me quando devo partire questo video è in tema appunto con questa settimana che è la settimana del Cosmo quindi la settimana della fiera, della bellezza e del mondo del beauty in generale quindi sui, so sui social non si parla d'altro e um, quindi ho voluto tenermi in tema uno perché dovrò partire molto presto il 31 e l'uno e dall'altro perché comunque uh, mi, piace, mi piace tantissimo guardare questa tipologia di video perché comunque ne posso darne consiglio quindi ho pensato che anche voi potrebbe interessare e darne consiglio per quando dovete portare qualcosa con voi in viaggio allora la prima cosa che vedo nel mio video di viaggio è questo, mm, è questo, comunque, questo balsamo tra virgolette per la ricostruzione intensa dei capelli della sante, e ce l'ho da in... Da in circa da due settimane mi ci trovo abbastanza bene perché non lo devo far stare su 15-20 minuti mezz'ora come le solite maschere idratanti e nutrienti per i capelli, ma bisogna farlo stare in minimo 5 minuti per avere comunque una ricostruzione intensa della fibra del vostro capello. Uh, Un'altra cosa che porto è il liquido per le lenti a contatto. Io utilizzo questo qui della Lenti che ho comprato in farmacia, una soluzione per tutti i tipi di lenti, all'acido ialuronico, con la quale mi ci trovo veramente benissimo perché uh, mi mi, comunque va bene per il tipo di lenti che utilizzo io però le lenti da vista uh, trasparenti nel colore perché comunque già gli occhi blu se mi metessi le lenti colorate di un altro colore veramente andrebbero a rovinare il mio occhio quindi uh, le utilizzo trasparenti poi uh, non può mancare il contenitore per le lenti io ho questo qua del, della marca Contacta che ho comprato sempre in farmacia uh, nel quale comunque vi, vi, vi è liquido per le lenti a contatto perché comunque io ora le indosso e um, e sono queste qua. Ovviamente porto il balsamo. Questo è della Garnier. È l'ultra dolce: una maschera nutriente che riavviva i riflessi del vostro capello all'enne e all'acido di mora. Uh, uh, non è una maschera biologica, anzi, non è per niente biologica perché c'è propilene, siliconi. Quindi, non è per niente biologica, ma l'utilizzo perché, comunque, voglio riavviare il riflesso dei miei capelli. E questa qui mi aiuta, comunque, in questo intento, nonostante non sia biologica. Dopo questa qui, io utilizzo questa qui per, la, per, non far, per non far cadere i capelli. Infatti, questa qui è della Arginina Resist perché c'è quella anche per capelli fini che hanno bisogno di volume. Ma i miei capelli già sono abbastanza voluminosi, come potete notare. Ho preso questa qua che comunque è, serve comunque una maschera, un siero rinforzante per, per i vostri capelli. Quindi non, non darà volume, non darà niente semplicemente per rinforzarli. E per questo, ho preso quella là per nutrirli, che utilizzo già un po' di tempo. E questa qui, che comunque è un prodotto new entry per, per um, comunque uh, rinforzare i miei capelli che comunque tendono a cadere nella stagione per poi parlando di shampoo io utilizzo questo qui della Sunset che avete visto nel video della mia night routine che vi lascio qui uh, nelle schede o qui o qui uh, mi ce lava talmente uh, bene che praticamente l'ho finito ce l'ho da e nonostante comunque utilizzi altri rimedi naturali come vi ho fatto vedere quell'impacco per i capelli ragazzi dopo questi qui questo video sembra una hack routine Uh, utilizzo questo qui che è un ultra dolce all'argilla all dolce e il cetro. Uh, L'ho preso prima perché, comunque, mi serviva uno shampoo purificante e poi perché è uno, è uno shampoo senza siliconi e uh, per comunque dei capelli che tendono ad essere tendenzialmente grassi. Un'altra cosa che utilizzo è questa lacca da viaggio. E um, questa qui la vendono dai parrucchieri Io ho preso la versione da viaggio Oltre che la versione comunque Poi per la skincare porto sempre la black mask Questa qui, quella della Pilaten Sì, Pilaten Che um, ho acquistato su eBay Mi sembra perché ne ho avevo due Una che me la inviò tempo fa tra Esgal Per una collaborazione Però non sapevo bene ancora come utilizzarla E, e quindi comunque ne, ne prelevavo troppa e comunque ne ho qui ricomprato un'altra se è bello Ho pagato veramente una cavolata E sempre parlando di skincare, Utilizzo questa qui della, della Nibia con la quale non mi ci trovo malissima io Ho preso due della Roy Thermal Ma non le porto da viaggio Semplicemente perché sono lunghi come un bagno Su schiuma quindi occuperebbero troppo spazio Poi non possono assolutamente Mancare gli balm Quindi io porto uh, questo qui Che è de della Eos E poi porto questo qui che è un baby lipstick Maybelline, io porto questo qui per questo ormai eh, sta per, per terminare, questo qui per, per finirlo perché è un prodotto che comunque ho e lo devo finire della Massigen, l'EOS e il lip balm di Maybelline che adoro adoro adoro, ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grande bacio